Grazie Presidente. Allora, ehm, è giusto quello che ha detto la consigliera Celli, eh, c'è un contenzioso c'è un contenzioso legale con il centro anziani in questione perché il Municipio ha annullato la delibera di assegnazione dei locali di Collina della Pace, in quanto essendo un bene confiscato non erano originariamente destinati al centro anziani, bensì al centro polifunzionale culturale aperto a tutta la cittadinanza. Il comune ha vinto ricorso al TAR, però eh, c'è ancora eh, una sentenza da, da attendere. Quindi loro si sono, cioè, si sono spostati da via Massa Silani, dove erano prima, a Collina della Pace. E adesso bisogna attendere la fine del contenzioso. Nel contempo, i locali di via Massa Silani sono comunque stati ripristinati. Quindi, se veramente il disagio è così forte, loro potrebbero anche temporaneamente spostarsi lì. Ma io voglio andare oltre. Perché quello che ha detto la collega Celli non è accettabile, ho sentito delle voci che l'aria la, condizionata è stata chiusa apposta, io non le sento le voci, io alzo il telefono e chiamo, oppure mi rego e parlo. E quindi avendo eh, io contattato il presidente del municipio Romanella so che già ha fatto una lettera al Simo per il, il ripristino di questi condizionatori perché al di là che resti un centro... Eh, sociali anziani o che venga destinato ad altro, comunque i locali del, eh, dell'amministrazione devono essere sempre in perfetto stadio funzionanti, quindi nessuno chiude le cose apposta, non si fanno queste cose ed è assurdo anche solo pensarlo a danno delle persone anziane, noi ci asserremo su questa mozione, si sta cercando di Porre rimedio a questa cosa è normale, i condizionatori si rompono, può succedere, fermo restando che non è detto che quello resti un centro sociale anziani, dobbiamo aspettare l'esito dell'ulteriore dell ricorso e comunque nel frattempo se veramente il disagio è grande ha detto il Presidente Romanella che volendo possono recarsi presso gli altri locali per avere comunque un luogo di aggregazione. Quindi eh, mi pare di capire che la campagna elettorale è già iniziata. Eh.